La Deprived Mess sta contagiando il nostro mondo, infatti si sta avvicinando sempre più verso questa casa. Questa casa sembra l'unico posto protetto. Nel secondo capitolo vedrete quanto può far paura Minecraft. Ricorda, questa storia può essere reale. Non guardare questo video se sei debole di cuore o hai patologie che la paura possa scatenare il tuo decesso. Continuando a guardare accetterai la seguente affermazione. Io Dunis non mi prendo alcuna responsabilità delle conseguenze che questo video potrebbe recarti buona visione. All'ultimo piano di questa casa si nasconde la spada di TeleKill. Vedremo se i nostri avventurieri riusciranno a recuperarla. Nick, vieni, dobbiamo entrare immediatamente Perché qua fuori è pieno di quegli cosi schifosi E stanno venendo tutti in questa direzione Infatti da ogni lato che guardiamo E eh, non lo so, stanno arrivando tutti quanti verso qua Ma in realtà questo è l'unico posto sicuro che, Dove possiamo entrare Beh, almeno spero che sia sicuro Quindi forza, andiamo Entriamo Ok, andiamo, andiamo, andiamo, forza Allora, qua questa casa mi sembra molto particolare Vedi, Nick Anche anche molto grande come casa Anzi, sembrava quasi una villona E mi sembra anche un po' inquietante Oh, ma... Hai sentito su rumore? Ti ho sentito cos'era? Eh, non lo so sembrava tipo una sorta di, di, di lupo mi, mi sembrava quasi ma non, non so boh vabbè andiamo, forse potrebbero esserci tipo dei lupi qua fuori ma non credo Allora praticamente eh, ha un'architettura ripeto molto particolare anche perché non è che abbiano tutte queste grandi costruzioni qua ci sono delle fornaci Poi qua c'è della neve utilizzata come tavolo ma che caspita è che, che, che fa questo caspita di... cioè chi è che ha dividiato sta casa? Non è una cosa normale Boh, non lo so. Ma secondo te cosa potremmo trovare dentro questa casa? Eh, non lo so. Soprattutto non so perché tutti quanti si stanno dirigendo verso, verso questo posto qua. E queste cos cose. Beh, cos'erano quasi là fuori? Quali cose? Eh, esatto, quelli. Sì, è tipo la deprived mess. E eh, la, ah, la carne deprivata. Ma... ma Sono brutti. Cioè, strisciano tutti e fanno pure schifo. Sì, sono tipo. Ecco, anche là ce ne sono. Che schifo, guarda. È, è pieno, è pieno. E anche qua fuori? Oh mio dio, che merda! Speriamo che non ci entrano in casa Non dovrebbero, non dovrebbero Non dovrebbero potere per fortuna Anche perché se tu vedi qua le finestre Beh, almeno mi auguro Cioè, mi auguro Erano in... resistenti, dai, speriamo Beh, speriamo Se no, qua, cioè, io muoio Muoio di infatti Anche perché stanno letteralmente non so, Cioè, se moriamo tutti quanti sì, sì, sì, sì E poi stanno tutti quanti venendo verso questa direzione Infatti dobbiamo evitare di morire, magari E qua c'è anche tipo la sedia mm, Ok, interessante come cosa e vabbè ok insomma in questa casa comunque non so perché ma dobbiamo, dobbiamo cercare appunto il motivo per cui tutti quanti si stanno avvicinando qua Non so uh, dove potrebbe essere però questo motivo potrebbe magari essere sotto di noi Ma non sembra e io sinceramente non voglio nemmeno scavare troppo a fondo uh, Letteralmente e non perché non si sa che cosa potremmo trovare E quindi adesso Comunque, non so, ma io sento tipo uno strano presentimento, cioè, ho oh, proprio uno strano presentimento. Secondo me qua all'interno di questa casa non c'è, non ci siamo solo noi. Cioè, nel senso sembra vuota questa casa, non c'è nessuno, però secondo me c'è qualcuno o c'è tipo il governante cattivo che ci vuole far fuori. Eh, ma non sembra neanche disabitata, perché se vedi comunque tutto quanto messo in ordine. È tipo apparecchiato, esatto, tutto qua, cioè, insomma. Eh, esatto, pure anche qua poi le piante così sembrano idratate. Eh, esatto, quindi non in teoria Insomma, non è vuota, non è vuota e non si sa appunto perché eh, stanno continuando ad arrivare tutte queste cose. Boh, vediamo. Tu mi dietro di te? Cosa? Oh mio Dio! Ah, oh, Ah! Noi eravamo all'interno di quella casa, eravamo molto protetti. Ma non sapevamo cosa ci stesse aspettando qua fuori. Un'orda enorme di cartoon cat pronti a sbranarci dal primo secondo che ci vedono. Nick, allora, stai calmo, stai tranquillo uh, Qua c'è Cartoon Cat, prima di tutto abbiamo la spada Quindi non ci può fare assolutamente niente Poi forza, vieni, vieni con me Praticamente dobbiamo scapparcene, via, via, via, via, via Veloce, veloce Allora, per, do, dobbiamo andarcene via da questa casa Nick, no, no, no, no, no, no Dietro, dietro, dietro, oh, dietro, papà, dietro Oh, Brodillo. chiudi No, ah! no Porca scappa. miseria No Nick Che Scappa Scappa Allora Prima di tutto Cosa ridi Cosa ridi Ah no È qua dietro di noi Allora scappa. È pieno di roba Dove stai andando Vieni qua Idiota Perché C'è la statua Nick C'è la statua sta. Perché sei uscito fuori? Ma sei deficiente Che qua è pieno di roba e c'è la Deprived mess. Eh, perché non sapevo che c'era qua fuori la statua, tra l'altro Ma vedo, allora, porca miseria Se non sai stare fermo Ti... quelle chiappe... Te... Dovresti tagliare Allora, dobbiamo guardare Aspetta, non mi seguendo. Allora, guardiamo la statua, prima di tutto E magari nel caso distruggiamola, ok? Perché... No okay. Diventa un casino No anzi buttiamola sotto Buttiamola sotto Tanto chi se ne frega Di questa statua ah, è inutile Via via Sotto sotto Scendi ok perfetto Ok è morta Torniamo cioè, Non è morta ma almeno è caduta Esatto almeno è caduta Allora noi dobbiamo appunto cercare uh, Tutta quella cosa del, del fatto no di Ah C'è che dietro di te oh, Porca miseria Via via ma il, il fatto è che se lo colpisco non succede niente. Sì, ma infatti, non muore. Cioè, non prende danni. Eh, infatti, sta scappando. Allora, mh, dobbiamo cercare il fatto per cui tutti quanti stanno venendo qua. Evidentemente sono attratti da un qualcosa Ma non so da che cosa E quindi dobbiamo appunto cercare di capire Perché secondo me la soluzione può essere per forza in questa casa Infatti tutti quanti stanno Nasconditi, nasconditi Tutti quanti stanno cercando di uh, Diciamo imitarci Cioè di, di, di venire qua in questa casa E quindi noi dobbiamo Dobbiamo salire al piano di sopra evidentemente a quanto pare Forza scappiamo No dai c'è il cartone Che porca miseria Nick veramente non è possibile cioè nel... Non scappare però perché mi sta colpendo Sono caduto dalle scale Come sei caduto dalle scale si, mi sta colpendo, ok Nick, ci sono gli eyeball, aiuto Aspetta, no, non fare niente Non posso no, Eh, lo so, aspetta, ci provo io a distruggerli sti qua Mamma mia, quanto danno fastidio Perché catturano tutta quanta la vista A te l'hanno catturata la vista? Eh, sì Oh, Nick, dietro di te, guarda Cioè... Oddio, cos'è? In teoria dovrebbe essere l'oldman, ma con gli occhi sembrano Ma che caspita di, di, di cosa è? Cos'è? Ma perché ha degli occhi? Non lo so, allora eh, cerchiamo di allontanarci <gasps> Cos'era successo? No no no no per favore Non farmi niente per favore per favore Nooo